È una grande soddisfazione con un'elezione che speriamo sia l'ultima fatta così, perché il voto deve tornare ai cittadini e non solo ai consiglieri comunali e ai sindaci. E le province purtroppo sono state spogliate di finanziamenti, di possibilità, ma non di funzioni, quindi hanno responsabilità con pochi soldi. Noi speriamo quindi che innanzitutto si torni a votare come è giusto che si voti, cioè che votino i cittadini, tutti i cittadini. Nel frattempo siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto perché eh, per la prima volta da quando si vota così, si vota con elezioni di secondo livello per intenderci, eh, Forza Italia eh, è primo partito eh, del centrodestra. In maniera netta, tra l'altro, abbiamo due consiglieri, l'altra volta una sola, due sono un solo consigliere, questa volta due consiglieri, eh, quindi estremamente soddisfatti perché, tra l'altro, Uh, tutti, tutti i candidati hanno, hanno avuto voti insomma è stata un, veramente una bella soddisfazione di squadra è un merito che va soprattutto anche a chi ha, ha coordinato tutto questo cioè il coordinatore provinciale l'onorevole Fasano e noi abbiamo fatto la nostra parte e sono contento del risultato Ora le prossime, i prossimi obiettivi sono le amministrative e le europee come si muoverà Forza Italia anche all'interno della coalizione di centro-destra perché di fronte a un bivio a livello locale e territoriale alleato con la Lega a livello centrale e nazionale in opposizione alla Lega Ma, eh, Il governo è nato anche con il via libera di Silvio Berlusconi alla Lega poi le cose vanno diversamente eh, perché questo governo ha dimenticato il Sud e, sul, e in materia economica eh, la Lega asseconda pediseguamente eh, i 5 Stelle con provvedimenti che riteniamo Mortificanti per il mezzogiorno, ma per tutti che abbiano l'esigenza le di un lavoro, perché il reddito di cittadinanza sicuramente non è una risposta dignitosa, eh, pur capendo che bisogna, pur sapendo e capendo che bisogna sostenere chi è rimasto indietro e chi è rimasto molto indietro, eh, ma non è, la soluzione non è sicuramente il reddito di cittadinanza. Poi eh, ci sono altre cose in corso sulle quali la lega è silente a livello nazionale come eh, la proposta di legge che ora stiamo discutendo alla Camera per eh, l'eliminazione del quorum per i, pro, per i referendum propositivi e abrogativi, il che è una vera follia, significa che qualsiasi lobby si mette insieme, propone un referendum eh, per una legge per l'abolizione di qualsiasi cosa o per l'introduzione, però siccome si tratta di riforme costituzionali confidiamo che alla fine eh, i 5 Stelle non abbiano i numeri. Un altro aspetto, la prima volta la Lega, c'è una forza alla Lega che entra in provincia di Salerno, come la, come la vede questa cosa? Una novità storica, È una novità storica. Eh? Una novità storica. Questa... A me non preoccupa il riciclo delle classe dirigente, tra l'altro, anche insomma su queste cose, insomma, bisognerebbe pure un giorno un o l'altro, bisognerà pure fare chiarezza perché. Quando un consigliere comunale, come è accaduto a Ponte Cagnano, eletto, si dimette dopo pochi mesi per far subentrare un altro consigliere che è un ex sindaco. Ernesto Sì. che non è stato nemmeno eletto. Poi well, Ernesto Sì è stato eletto nel consiglio provinciale. Eh, auguri. Vuoi dire, ma noi siamo Forza Italia e siamo il primo partito. Quindi, prima mi domandavi a livello. Eh, di alleanze locali, io dico che l'unità del centro è un valore dal quale bisogna partire, è il presupposto. Quindi, io spero che si trovino le condizioni per trovare l'unità in tutte le amministrazioni, in tutti i comuni dove si vota, soprattutto in quelli superiori ai 15.000 abitanti dove sono presenti le, poi le forze politiche con i propri rappresentanti, i propri simboli.